Oggi siamo in questo nuovissimo, nuovissimo video. Allora, ragazzi, dal successo che ha portato Terraria moddato, oggi raga, abbiamo Minecraft moddato. Come state vedendo, mi sono preso la mod dell'epidemia di Lion e oggi eh, proveremo un po' di questa mod. E ragazzi se volete altri video delle mod Arriviamo a 500 like Per un nuovo video delle mod Comunque intanto cominciamo A vedere un po' di armi Perché raga bellissime sono Allora prima di tutto Abbiamo la motosega Molto bella 13 finalmente Comunque allora Io voglio distruggerlo questo mondo Infatti raga oggi con queste bellissime armi grazie, grazie al uh, ai di minecraft oggi e se arriviamo a uh, boh sempre 500 like raga prossimo episodio distruggerò il mondo di minecraft con diverse DNT comunque uh, vediamo che cosa c'è allora abbiamo il rocket launcher questone che fa molto casino allora voglio vedere un po' di cose che fanno davvero casino Allora vediamo Già uh, abbiamo intanto le armature diverse che non è che non mi interessa Allora questo è un aug l'aug è una cosa OP almeno non so dove, dove, dove, nei, nei posti dove vado io quindi Rainbow Singe, Fornite e qualcun altro comunque allora voglio trovare adesso raga prendiamo una cavia di esperimento perché sono molto curioso ehm, Di trovare eh, ecco intanto raga come stai vedendo Abbiamo pure pure nuovi mob comunque Vedete ragazzi è una cosa assurda, pure con Però raga io adesso sono curioso con il Rocket Lounge non ho capito raga che è una cosa assurda comunque. Um, come stai vedendo, aggiunge nuovi mod, nu nuove persone. Oh, che bello, raga! Questo l'avevo visto prima. C'ha lo scarto. Allora, intanto, queste cose brutte, brutte di Minecraft normale, brutte. Noi ragazzi vogliamo solo le armi, bellissime. Allora, poi, come stiamo vedendo, ci sono altre cose. Um, allora, C'abbiamo la Biogama. Ecco questa mattina. Allora adesso raga andiamo qua scriviamo cerchiamo il, il, i cosi dove si trovano? Dov'è? Eccoli. Allora voglio un uovo di uh, Outcast. Che cos'è no? ah. ecco, la no? Ehcco ragazzi, capite che con queste armi, eh, ragazzi, si posso distruggere qualunque modo raga. Lo dico chi è interessato alle mod io le lascio qua sotto in, de in descrizione comunque allora c'è mamma mia ragazzi ora lo voglio provare con tutto madonna raga bello voi raga capite che con la cenzo potete fare Voglio vedere. Allora, questo è il razzo nucleare fortissimo. Guardate, raga. Allora, stavolta voglio spawnare un bel po' di creeper e vedere un po' che cosa. Mamma mia. Allora, adesso poi abbiamo la light ma la machine gun. Ah, è una cosa bestiale la machine gun. Allora adesso proviamo con il cannone. Madonna mia. Allora, è una cosa gigante. Comunque. Proviamo. Allora, ragazzi. Ci abbiamo pure.. Ah! L'end cannon! Non la voglio dire Il cannone a mano, raga! Il cannone a mano, guardate! Poi ovviamente, ragazzi, abbiamo pure le pistole meno. Costruite. Poi comunque si può male queste mod raga sono veramente troppo ben fatte troppo belle raga se arriviamo a 500 like vi lascio il link no ora raga distruggo tutto ora distruggo tutto raga Ci abbiamo la, la minigun la machine gun aiuto allora intanto spostiamoci su un altro luogo mettiamo un po' di distruzione. Di distruzione di là. ok allora, eh, voglio mettere un po' di creeper. Vediamo adesso con la machine gun. Oh, oh, guardate qua ragazzi, mamma mia. Come vedete tutti i blocchi dell'epidemia di Lion. Ovviamente tutti quanti. Allora, poi io so che c'è un'altra arma bellissima. Beh, questo è il grande ah, Quello della mod tutto il contenuto, raga, è una cosa micidiale. Comunque, io ora ero interessato a, a una cosa. Non la trovo più. Eccolo, eccolo, <sussurra> raga. Questa è una cosa bellissima. Possiamo bruciare i nostri nemici. Raga, guardate, guardate, ammirate, ah, ragazzi è una cosa bellissima, siamo tutti, tutti ragazzi, state vedendo, queste mod ragazzi sono un po' attento, ragazzi sono un po' attento queste mod, allora adesso ragazzi proviamo ad andare, allora ragazzi adesso proviamo con una mod Allora adesso proviamo con la Golden Revolver Che è una revolver un po' molto modificata e Proviamo allora Proviamo eh, con eh, l'uovo di Creeper Proviamo così Ok ragazzi è una revolver un po' troppo potenziata si deve dire Uh, vediamo che con le altre armi possiamo... Oh! <susurra> è una cosa più. Uh, però non fa lo stesso danno il Rocket Launcher, si deve dire. Mamma mia, sto sbagliando tantissimo a cliccare qua su inventario. Allora, adesso poi ci abbiamo le armi un po' meno potenti. Ah no? Ci abbiamo ancora le armi. Ancora le armi potenti ragazzi, le abbiamo. Vedete, qua? Oh, oddio. Ora, allora, faccio queste cose qua. Magari. allora proviamo. Ora con altre armi, Boh, proviamo con il Nether Blaster. Non fa niente. Il Nether Blaster fa niente. Oh aspetta, questo lo devo la stick grenade. Mm, aspettate un secondo. Time set day. Allora, vediamo come ci... Ah, così. Ma non tanto... Brutta, ragazzi, la cosa che è... Il... Allora... Proviamo adesso, adesso raga voglio fare una prova al mio mondo di Minecraft e vedere se non crasha. Allora, questo, allora, adesso raga andiamo sull'inventario, mettiamoci nella seconda mano. Video. Facciamo così ragazzi. Se arriviamo a 500 like, prossimo video delle mod e magari raga invito qualcuno. Se raga volete potremmo pure fare una serie di mod, ma per ora non sono sicuro, ma comunque se volete, raga, mandate un bel pollice in su. E ragazzi, da Black è tutto, vi ci vediamo ad un prossimo video delle mod e ciao!